Salve, benvenuti a questa sessione del corso Patriarcato e Capitalismo in tempo di crisi. In questa sessione affronteremo il tema della violenza e del punitivismo, il movimento delle donne contro lo Stato. Dal 2000 ad oggi sono oltre 3.000 le donne vittime di femminicidio, Tuttavia, il numero di donne vittime di violenza aumenta se si tiene conto di tutti i casi che, sono, che non sono inclusi nelle cifre ufficiali, che sono relativi alle sole uccisioni e se si considerano anche i casi di violenza sessuale sul posto di lavoro, la violenza domestica e simili. Nel mondo, ogni giorno, 137 donne vengono assassinate dal loro partner o da un membro della loro famiglia. Inoltre, durante il confinamento dettato dai governi di tutto il mondo, il numero di denunce di violenza di genere è aumentato del 30%. Solo in Italia, nei primi mesi di lockdown, nelle zone rosse, le richieste d'aiuto pervenute al 15-22 hanno subito un aumento di oltre il 60%. Un dato tragico se si considera che quelli che si riescono a denunciare sono solo una netta minoranza degli episodi di violenza che realmente si verificano. Una cosa su cui dobbiamo essere chiare è che i femminicidi sono solo l'ultimo anello di una lunga catena di violenza contro le donne, la punta di un iceberg o l'espressione più visibile di una spirale di violenza. Consideriamo come violenza maschilista altre espressioni che vanno oltre quelle previste e considerate dalla legge, aggressioni, stupri, molesti sessuali sul posto di lavoro o di studio, ma anche un insieme di violenza che si esercitano in questo sistema contro le donne e non solo, come la precarietà, la povertà, la disoccupazione, la violenza della polizia, la violenza razzista, la violenza psicologica, le morti per aborto clandestino, quelle uccise e torturate nelle guerre che sono altre molteplici manifestazioni di violenza. Le stesse istituzioni dello Stato capitalista sono spesso quelle che esercitano una grande violenza contro le donne lavoratrici, le donne migranti, le donne che lottano, come le compagne cilene che stanno affrontando il governo Pignera e hanno eh, ispirato il canto che ripetiamo in tutto il mondo, quello in cui si dice che lo sbioratore sono i pacos, la polizia, i giudici, lo Stato e il Presidente. Oggi dobbiamo menzionare le grandi mobilitazioni contro il razzismo istituzionale e poliziesco che sono divampate negli Stati Uniti. Le donne nere sono in prima linea con la rabbia di chi soffre la violenza, la disuguaglianza, l'oppressione in prima persona e ogni giorno tre volte, come donne, come nere e come lavoratrici. Anche i loro nomi si aggiungono alla lunga lista di omicidi per mano della polizia, ma non hanno la stessa ripercussione sui media. Il silenzio e l'impunità dei loro omicidi sono l'ultimo anello di una catena di violenza istituzionale che ricade sulle donne nere, ancora più grande se sono donne trans, come migliaia di persone hanno denunciato, manifestando dopo gli omicidi negli Stati Uniti, di due donne trans nere che hanno risvegliato al grido di Black Trans Live Matters. Il fuoco nelle strade può aprire la strada ad una rivolta contro l'oppressione e la disuguaglianza. Tornando ai casi di violenza di genere, come trasformare la, la rabbia, le mobilitazioni spontanee di indignazione e le reti di solidarietà di una lotta radicale contro questo sistema capitalista e patriarcale? Prima di tutto è fondamentale capire che si tratta di una questione strutturale che non può essere risolta individualmente. Abbiamo tutte gridato nelle manifestazioni, non è un caso isolato, si chiama patriarcato. Qui il movimento delle donne esprime l'idea che non si tratta di eccessi individuali o problemi privati, ma di una questione strutturale che si riproduce nella società patriarcale. D'altra parte la violenza di genere può colpire le donne di tutti gli strati e le classi sociali, quindi qualsiasi riduzionismo di classe su questo tema sarebbe sbagliato. Tuttavia non si può negare che alcune donne condizionate da situazioni materiali sfavorevoli, dalla disoccupazione, dalla precarietà o dal fatto di essere migranti, sono più, molto più vulnerabili rispetto ad altre a prevenire e affrontare queste situazioni. Cioè non si può affrontare una situazione di molestie sul posto di lavoro allo stesso modo se si dipende da quel lavoro per arrivare a fine mese o è molto più difficile separarsi da un molestatore se, ci, se non ci si può per, permettere di pagare l'affitto. Uno dei casi che ha scatenato più indignazione contro la giustizia patriarcale è stato quello dello stupro delle due giovani studentesse americane a Firenze nel 2017, ad opera di due carabinieri. Un caso che non solo ha mostrato che, eh, che questi stereotipi sopravvivono nelle istituzioni dello Stato e che gli aggressori sono in molti casi parte delle forze dell'ordine di polizia a cui dicono di rivolgerci, ma che come donne nel dibattito pubblico sono ancora una volta rese responsabili delle aggressioni che subiscono e come vengono biasimate se non prendono precauzioni che presuppongono una completa sfiducia verso gli uomini. Dall'altro lato gli uomini in posizione di potere come forze dell'urt, come le forze dell'ordine, approfittano del clima diffuso di minimizzazione della violenza maschilista, ribaltando le loro colpe sulle proprie vittime e approfittando dei pregiudizi patriarcali. Abbiamo fatto parte, insieme a migliaia di donne, delle mobilitazioni che sono seguite a questo tipo di episodi, denunciando la, la giustizia patriarcale e denunciando ogni femminicidio come la violenza strutturale che deve essere fermata alla radice. Ma quando si riflette sulla questione della violenza contro le donne, non possiamo fare a meno di porci alcune domande scomode. Come possiamo chiedere giustizia, ma allo stesso tempo rifiutare un punitivismo che rafforza lo Stato capitalista patriarcale? Punitivismo inteso come la strategia che mette al centro la ricerca della punizione individuale, tramite le istituzioni capitaliste, come il sistema gi giudiziario e la polizia. E altre domande, come ad esempio perché ci sono settori del movimento femminista che si mobilitano così tanto contro alcune forme di violenza e così poco contro altre? O come evitare le tendenze separatiste del movimento delle donne che lo isolano nell'impotenza? Il che ci riporta alla questione su come lottare per porre fine a questa società patriarcale. Nel libro Patriarcato e capitalismo, Josefina Martinez e Cinzia Borghegno spiegano che è innegabile che la situazione delle donne sia migliorata negli ultimi decenni con la conquista di diritti come l'aborto e il divorzio. Tuttavia il capitalismo ci ha insegnato che anche se possiamo avanzare e conquistare alcuni diritti, l'emancipazione delle donne e quella di altri settori sociali oppressi è impossibile finché sussiste questo regime sociale, politico ed economico. I progressi sono sempre limitati, dall'estensione e dal tempo. Sono solo per pochi, in pochi posti sono sempre minacciati. Per fare un esempio, il diritto all'aborto, formalmente conquistato ma limitato nella concessione dell'obiezione di coscienza prevista dall'articolo 9 della legge 194 e che è sempre in costante contestazione e attacco da parte di partiti e gruppi conservatori. La seconda ondata del movimento femminista, negli anni 60 e 70, riuscì a portare alla luce quello che fino ad ora erano state considerate questioni esclusive della sfera privata, mettendo sul tavolo che non si trattava più di problemi personali di una donna in particolare, ma che c'era un modello che mostrava il suo carattere strutturale. La violenza di genere, lo stupro e le moleste sessuali hanno cominciato ad avere un peso negli studi, nell'opinione pubblica e nella legislazione. Si cominciò a insistere sull'idea che si trattava di una violenza sistemica, come parte delle relazioni patriarcali. La violenza contro le donne è entrata nei codici penali e nuove leggi spe specifiche sono state approvate in diversi paesi. Ma paradossalmente, nell'atto di esigere il riconoscimento di queste forme di violenza da parte del sistema penale, si è ottenuto un risultato contraddittorio. La classificazione come crimini ha permesso di rendere visibili, ma il sistema patriarcale funziona attribuendo responsabilità esclusivamente individuali. Andrea Datri spiega come rendere giuridica l'oppressione patriarcale nel restringere la definizione, limitando la portata della punizione ad una serie di condotte standardizzate di cui solo alcuni individui isolatamente possono essere responsabili. Inoltre si chiede allo Stato di riconoscere gli abusi contro le donne e di punire i colpevoli. Ma lo Stato è tutt'altro che il naturale, è garante dello sfruttamento della classe operaia che si basa sul mantenimento della proprietà privata attraverso il monopolio della violenza. Lo stesso vale per i tentativi di quietare il movimento Black Lives Matter, con la punizione individuale di qualche agente esercitata dallo stesso Stato che il movimento sfida per il suo, per il suo razzisto, eh, razzismo strutturale. La criminalizzazione del sistema penale e l'istituzione di pene raccoglie un rapporto di forza generato dalla lotta e dalla mobilitazione delle donne contro l'oppressione, ma può solo mitigare le conseguenze della violenza patriarcale. L'istituzione e l'aumento delle pene o delle punizioni esemplari, che dovrebbero agire come una sorta di riparazione per le vittime e come una politica di prevenzione, si è dimostrata inefficace nel porre fine alle violenze patriarcale, che continua a riprodursi perché è strutturale nella società di classe. Noi della corrente femminista internazionale Rosas sosteniamo la richiesta di giustizia per le vittime di femminicidi per esigere che lo Stato si conformi a politiche di cura integrale delle vittime di violenza prima che perdano la vita. Denunciamo la rivittimizzazione causata dagli stessi agenti dello Stato per esigere la legislazione sui diritti fondamentali di cui le donne sono ancora private nelle democrazie capitaliste contemporanee. Queste leggi sono parte di una, di una lotta legittima per rendere meno insopportabile la vita di milioni di donne. Ma è molto diverso trasformare queste richieste nell'unico e ultimo obiettivo della lotta che ha portato il femminismo all'attuale situazione di impotenza dove la violenza patriarcale si intensifica e acquisisce nuove forme plasmate dal capitalismo. Tuttavia con l'avanzata del neoliberalismo che Josefina Martinez ha spiegato nella prima lezione, il trattamento di questo tema da parte delle organizzazioni femministe istituzionalizzate, dello Stato e delle ONG, tendeva a separare la cosiddetta violenza domestica da altre forme di violenza del sistema. Il femminismo era diventato accettabile finché non metteva in discussione il sistema eh, capitalistico o patriarcale nel suo insieme. Oggi i partiti conservatori e di estrema destra sono in guerra contro la cosiddetta ideologia gender. La loro strategia è quella di ribattezzare la violenza di genere come semplice violenza domestica, giustificandola con il fatto che ci sono vittime di tutte le età e di tutti i generi, ignorando che si stima che l'80% delle vittime della violenza domestica siano donne e l'80% dei perpetratori siano uomini. Ma la necessità di uscire per fermare questa estrema destra misogina non significa che dobbiamo ritirarci per difendere la legislazione esistente. Lo scorso governo Conte, nel luglio del 2019, ha emanato il cosiddetto Codice Rosso, una modifica nella normativa vigente che inasprisce le pene e introduce quattro nuove categorie di delitti nell'ambito della violenza di genere. Il, diritto di della, il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio. E il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ma i successivi casi di cronaca dimostrano che non solo questa riforma sia sostanzialmente inutile alla riduzione dei casi di violenza nei confronti delle donne, ma soprattutto eh, quanto sia comunque inefficiente la risposta reale eh, alle esigenze delle, delle vittime di violenza. Il punitivismo viene offerto quasi come unica risposta a fronte dei fondi che mancano nella sanità e nell'istruzione per quanto riguarda la prevenzione. Ma qualsiasi interpretazione della violenza contro le donne che sia separata dal resto delle reti di dominazione risulta debole. Non ci permette di capire l'insieme e quindi non ci permette di disegnare una strategia per affrontarla. Mentre i settori del femminismo sostengono che la violenza maschile sia una guerra dichiarata contro le donne, alcune attiviste arrivano a sostenere che tutti gli uomini sono nemici e potenziali stupratori, come se ci fosse qualcosa di innato biologico che, che, che li predispone ad essere aggressori, sessuali e noi vittime. Argomenti come questo sono usati per cercare di giustificare una strategia separatista per il movimento delle donne. Il dibattito ha una lunga storia nel movimento femminista. Dalla tradizione del femminismo socialista abbiamo sostenuto che le strategie separatiste indeboliscano la lotta contro il patriarcato e il capitalismo, poiché dividono gli oppressi dal, tra loro e finiscono per imporre una logica di resistenza permanente. La logica separatista del femminismo radicale della seconda ondata degli anni 60 è stata anche sfidata dai femminismi socialisti, neri, di colori anticoloniali. Mentre le prime femministe radicali sostenevano l'idea che la mascolinità e la femminilità fossero socialmente costruite e ponevano una lotta per superare la dicotomia di genere, appaiono posizioni successive in cui il genere emana direttamente dalle caratteristiche biologiche di donne e uomini, il che ha anche portato alcuni settori del femminismo radicale a sostenere posizioni transfobiche. L'opposto delle concezioni essenzialiste è capire che i generi sono socialmente costruiti e che il sistema capitalista patriarcale riproduce una socializzazione differenziale attraverso la famiglia patriarcale, l'educazione, i media e altre istituzioni stabilendo modelli di femminilità e mascolinità. Se consideriamo che la violenza maschilista e l'oppressione delle donne sono una questione strutturale la nostra lotta contro la violenza maschilista non può limitarsi a un cambiamento culturale perché è necessario un insieme di misure per trasformare la situazione materiale della maggioranza delle donne e anche degli uomini. Ma queste misure urgenti e necessarie che attaccano il patriarcato, attaccano anche il capitalismo, la proprietà privata e gli interessi e i profitti delle grandi fortune imprese. Da qui la resistenza dei partiti politici che proteggono e gestiscono gli interessi dei capitalisti o quelle organizzazioni che sono state cooptate e istituzionalizzate, abbandonando completamente la prospettiva di trasform della trasformazione radicale della società. La necessità di un alloggio decente per le donne maltrattate, per esempio, implica una lotta comune contro gli interessi delle banche e dei grandi speculatori immobiliari, che hanno tra le loro proprietà migliaia di case vuote con cui fare affari. Le molestie sul lavoro si basano sulla precarietà e la lotta per porvi fine passa necessariamente attraverso la fine delle condizioni di precarietà di cui beneficiano le grandi imprese, così come l'imposizione di commissioni di donne in ogni luogo di lavoro per trattare i casi di molestie sessuali, o sul posto di studio, e di discriminazione contro le lavoratrici, esigendo permessi retribuiti per le lavoratrici che si trovano in una situazione di violenza e che ovviamente non si fermeranno davanti a nessun abuso dei padroni o il doppio carico di lavoro delle donne, aggravato da anni di tagli e privatizzazione, ancor più a causa della crisi sanitaria e sociale del Covid, che potrebbe essere alleviato con l'assistenza gratuita ai bambini a tutti i posti, su tutti i posti di lavoro, a spese dei profitti delle grandi aziende, che non provengono da nessun'altra parte se non dal lavoro di queste stesse donne e anche dei loro colleghi o la lotta contro la violenza contro i nostri corpi e la nostra sessualità, esercitata dalla Chiesa. Il diritto all'aborto libero e universale, il libero accesso ai contraccettivi e all'educazione sessuale nella diversità, sono tre assi che, ci, che uh, confrontano la Chiesa Cattolica con il diritto di decidere sulla propria sessualità, ma anche contro uno Stato che continua ad avere forti uh, relazioni con la Chiesa Cattolica. Per tutte queste ragioni la lotta contro la violenza maschile non, non può essere isolata dalla lotta contro il capitalismo patriarcale. l'autoorganizzazione delle donne e la lotta per le misure di prevenzione efficaci sono fondamentali, prendendo come prospettiva che ciò che deve essere cambiato è la società nel suo insieme, che ogni conquista sia un punto di appoggio per continuare a combattere. Viviamo in una società dove ogni giorno le donne vengono uccise per essere donne, le persone razzializzate vengono uccise dalla polizia eh, e decine di migliaia eh, muoiono nel Mediterraneo perché sono migranti. Dove milioni di persone soffrono la miseria o la fame, eh, mentre una manciata accumula ricchezza e diventa ancora più ricca durante le crisi che colpiscono la maggioranza della popolazione, dove le donne sono la metà dei poveri del mondo. Di fronte al fragello della violenza di genere, il femminismo punitivista non offre una, una soluzione di fondo e rafforza lo stesso stato prigione che ci opprime e garantisce lo sfruttamento di milioni di esseri umani. La soluzione non viene nemmeno da un femminismo separatista che pone come nemico coloro che, eh, che dobbiamo unire come partner in questa lotta perché se prevale la divisione tra gli oppressi il sistema capitalista patriarcale vince ancora e ancora. Per porre fine a tutte le forme di violenza contro le donne dobbiamo puntare al cuore, al cuore di questo sistema, che si nutre delle nostre vite e dei nostri corpi, recuperando la prospettiva di una trasformazione radicale della società. Finisce qui questa sessione del nostro corso sul patriarcato e capitalismo. Per chi sta seguendo in diretta ci vediamo ora nel dibattito Zoom. Uh, a tutte e tutte scriveteci e contattateci sulle nostre reti, della voce, de, sulla voce delle lotte e il Panelle rose. Fateci domande e critiche e continuate con noi il dibattito della lotta per abbattere il, il patriarcato e il capitalismo. Alla prossima ed ultima sessione del corso, eh, dove Andrea Datri ci parlerà delle diverse strategie del movimento femminista. Ciao!